In questa prima puntata ci addentreremo nel mondo del Titanic, esplorando la sua storia e il suo impatto sulla società del tempo. Il Titanic, la nave dei sogni Il Titanic fu costruito con l'intento di essere la nave più grande e lussuosa mai realizzata. Il suo nome, Titanic, derivava dai titani della mitologia greca, gigantesche figure di potenza e forza. La White Star Line sperava che il Titanic sarebbe stato un simbolo di potenza e grandezza, un sogno diventato realtà. Il Titanic fu varato il 31 maggio 1911, e il suo viaggio inaugurale ebbe inizio il 10 aprile 1912 da Southampton, in Inghilterra, con destinazione New York. Il Titanic era davvero un capolavoro dell'ingegneria e dell'architettura navale. La sua costruzione fu un traguardo per l'industria marittima dell'epoca, e la sua grandezza e lusso erano senza pari. Purtroppo, come sappiamo, il suo destino fu segnato dalla tragedia. La storia del Titanic il nostro esperto, il pirata RB, ci guiderà attraverso la storia del Titanic, dalle origini della sua costruzione alle decisioni che hanno portato al suo tragico naufragio. La costruzione del Titanic fu un processo lungo e complesso. La White Star Line aveva bisogno di una nave che potesse competere con le altre grandi compagnie navali dell'epoca, come la Cunard Line e la Hamburg America Line. Per farlo, decisero di costruire una serie di tre navi gemelle, l'RMS Olympic, l'RMS Titanic e l'RMS Britannic. La costruzione del Titanic iniziò nel 1909, e richiese tre anni di duro lavoro per essere completata. Oltre 15.000 operai lavorarono alla sua realizzazione, e il costo totale fu di 7,5 milioni di dollari, una somma enorme per l'epoca. Il Titanic era lungo 269 metri, alto 53 metri e pesava oltre 46.000 tonnellate. Poteva trasportare oltre 2.200 passeggeri e 900 membri dell'equipaggio. La sua struttura era divisa in 16 compartimenti stagni, e si riteneva che fosse praticamente inaffondabile. Tuttavia, come sappiamo, il Titanic non era inaffondabile. La tragedia che ne causò il naufragio fu una combinazione di fattori, tra cui la velocità eccessiva, la mancanza di binocoli per gli avvistamenti e le cattive condizioni meteorologiche. Inoltre, il numero di scialuppe di salvataggio a bordo era insufficiente per tutti i passeggeri e l'equipaggio. In conclusione. Il Titanic è diventato un simbolo di ambizione, innovazione e tragedia. La sua storia ci insegna che, nonostante i progressi tecnologici e le aspettative più alte, la natura può sempre avere la meglio sull'uomo. Nella prossima puntata del nostro podcast, La costruzione del Titanic, tra innovazione e sfarzo, esploreremo i dettagli della costruzione della nave e i segreti della sua tecnologia avanzata. Scopriremo come il Titanic è diventato un simbolo dell'epoca eduardiana e come il suo disastro ha avuto un impatto duraturo sulla storia dell'uomo.